E buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo per Casa La Terza, ehm, oggi l'ospite di questa, di questa puntata, chiamiamola così, ormai ci siamo abituati a questo, a questo tipo di linguaggio, è ehm, Claudia De Lillo, che, eh, con la quale parleremo di, di un libro molto bello. Ecco un attimo soltanto che ci sta già chiamando, eccoci, vediamo se arriva, già è stata perfetta, con proprio un tempismo, siamo in attesa. Eccoci, ecco. ah, ciao Claudia, <ride> ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Guarda, non, è, non ho fatto in tempo a presentarti che tu, in maniera proprio perfetta, sei subito intervenuta, quindi di solito, anzi dovremmo fare una raccolta delle attese nostre, delle nostre facce <ride> mentre aspettiamo l'ottimo, no, aspettiamo che dovrebbe arrivare. Tu no, perfetto. ma infatti io ho pensato, proprio come dice Emma, di cui proprio parleremo, ho pensato al, eh, come dire, a renderti la vita più facile, perché noi donne abbiamo a cuore l'emotività e, e i eh. sentimenti altrui, e quindi ho detto, no, non lo faccio aspettare, entro subito. Fantastica, guarda, è stata come sempre perfetta, e io come al solito parto sempre con un'idea, appunto... Un po' di noi maschi che stiamo sempre lì a, ad, ad arrancare, sempre a cercare di essere più, più bravi. E, allora ti presento ufficialmente Claudia De Lillo, scrittrice, conduttrice radiofonica. Molti mm. di voi la conoscono con lo pseudonimo di Elasti, perché da, da quanto tempo, da quanti anni hai la rubrica su, su... Eh, la rubrica ce l'ho esattamente dagli anni del mio terzo figlio, quindi dieci anni. Dieci anni, quindi anche sì. questo è, è, è, è, è un bel risultato, e perché abbiamo invitato Claudia qui a casa la terza. Uh, prima perché uh, i temi di cui parleremo in questa puntata uh, sono molto vicini anche alle cose che, uh, di cui lei scrive quasi da dieci anni. E, e secondo, questo non è un motivo come dire, per noi uh, non insignificante. Uh, Claudia è una grandissima fan della prima ora, potremmo dire, di Emma, l'autrice del nostro fumetto femminista, bastava chiedere. Uh, Claudia, da quanto tempo tu frequenti, diciamo così le letture di Emma, mi dicevi l'altro giorno, da tanto Ma, tempo. Eh, dunque, io mi ricordo, doveva essere il forse 2017, 2016, quando lei aveva iniziato praticamente, mi avevano mandato una, una vignetta ancora in francese, ancora era poco conosciuta, eh, poi a un certo punto ho avuto un boom perché è stata pubblicata, mi, mi pare dal New York Times, improvvisamente una vignetta è stata pubblicata, proprio quella sul carico mentale, credo, e, e da lì. E io poco prima che fosse così conosciuta all'universo mondo, avevo ricevuto questo, questa segnalazione via Facebook e ne ero rimasta folgorata, eh, un po' perché eh, mi sembrava che dicesse eh, delle cose fondamentali, urgenti, con una leggerezza eh, probabilmente accresciuta anche eh, dal tratto, dal fumetto, che non era un fumetto da, da professionista del fumetto, non era un fumetto virtuoso, era un fumetto che aveva un preciso scopo quello di far arrivare il messaggio siccome io sono negata per il disegno sono affascinata da tutti quelli che con un tratto eh, diciamo artistico o meno artistico riescono a far arrivare dei messaggi e ho trovato il testo e il tratto uniti insieme di un'efficacia meravigliosa e come spesso succede poi sono le cose che sono davanti agli occhi di tutti estremamente semplici che tu hai sempre pensato ma magari non le hai mai dette così bene eh, che ti illuminano e dici caspita sì esattamente così e mi ricordo che la cosa che avevo pensato e che ho ripensato leggendo le, le dieci storie di femminismo quotidiano che avete pubblicato è proprio caspita però io avrei dovuto leggere Emma forse vent'anni fa ce l'ho letta troppo tardi quando ormai vent'anni era fatto esatto bravo la consapevolezza o il danno, come dici tu, era stato raggiunto. No, ma in effetti, guarda, per quanto riguarda Emma, anche noi abbiamo avuto questa tua stessa uh, opinione. Devo dire, quando Bianca, Bianca la Terza, che uh, uh, ha scoperto Emma e ha portato i fumetti in casa editrice, eh, noi all'inizio anch'io eravamo un po' sospettosi anche perché era il formato per quello che riguardava La terza che ci sembrava diciamo così bizzarro poi invece leggendo le, le, le, le vignette scopri che Emma effettivamente è proprio quello che dici tu riesce con un tratto molto leggero ma anche con un'efficacia, un'immediatezza non solo a raccontare delle situazioni in cui Molti di noi, sia dal punto di vista maschile e femminile, ci, ci siamo magari ritrovati, ma anche a fare un po' un quadro anche un po' più ampio, cioè non c'è soltanto eh, la stigmatizzazione di un comportamento, ma c'è anche, ci sono delle possibili vie d'uscita che non sono soltanto individuali, ma potrebbero anche essere tra virgolette politiche, certo. sociali, cioè si possono intravedere delle, delle riforme possibili per permettere a, a, anche a noi maschi al di là della nostra volontà, che è poca di uscire allo scoperto e non avere più alibi, il problema è, è l'alibi, che, che secondo me è una delle cose interessanti del libro, è proprio questo questo alibi maschile, no? che sta lì, che è il lavoro, o il fatto che il mondo lo portiamo tutto noi sulle spalle? No? Devo andare al lavoro, non posso, sì. finisce tutto. Ho avuto Ma, questa stessa impressione. Tu che no, dici? No, sono, sono assolutamente d'accordo. Peraltro, come dire, il lavoro domestico e tutto quello che avviene tra le mura domestiche è profondamente politico. E il fatto di aver alzato una mano e averlo eh, in qualche modo denunciato, questa valenza eh, più ampia, universale politica di quello che succede nelle nostre case eh, è, stato, eh, è stato fondamentale da un certo punto di vista elementare la portata di tutti, però poi c'è sempre qualcuno che eh, come dire, lo sa dire bene e tutti ce ne accorgiamo e diciamo sì, è vero. E a questo proposito, eh, ovviamente il libro è stato scritto ben prima del coronavirus e quindi gli alibi erano più, più forti e forse anche più efficaci, Adesso che siamo eh, tutti qui chiusi dentro, io personalmente sono nella camera dei miei figli, eh, noi viviamo in cinque in una casa che non è piccolissima, ma comunque eh, gli spazi sono comunque sempre pochi e quindi trovare momenti di, di, di solitudine è preziosissimo. E, no, per dire che non, non è che normalmente abiti con la maschera... Eh, di Guy Fawkes Infatti, e della casa di Kat. Questo, questo sì, con... perché sulla destra invece c'è uno scheletro che ho, anzi adesso ve lo faccio vedere che ho prontamente cercato di nascondere ma insomma, sì. essendo tre maschi con un certo gusto dell'horror eh, si, si trova in qualsiasi orrore qui. No, ma quello che volevo dire è che eh, in realtà eh, questa forzata reclusione collettiva forse ci ha tolto un po' di alibi. Eh, io trovo che, eh, con tutto che non siamo tutti uguali, che c'è chi ha perso il lavoro e chi non l'ha perso, che c'è chi vive in 30 metri quadrati e chi vive in 500, quindi insomma naturalmente non è, però questo virus ha reso tutto un po' più democratico e un po' più paritario anche dentro le mura domestiche, nel senso che eh, privi di aiuti, privi dell'alibi dell di no scusa devo uscire così, eh, ci siamo ritrovati a fare i conti proprio con la nostra le nostre glorie, i nostri onori, le nostre miserie domestiche che inevitabilmente a mio parere poi vengono magicamente suddivise in modo più equo perché Perché nessuno ha più alibi e quindi eh, io so esattamente cosa stai facendo tu, so che stai guardando la serie tv, so che stai giocando al videogioco e non stai lavorando, non che stai lavorando, ma siamo uno di l'altro all e allora che... perché io devo cucinare e pulire il bagno eccoci qua eccoci non ti, ve... ecco. non ti no, sento no, più no. però è stato solo ecco. un momento di, di... Eh, su, su, diciamo che su questa cosa su, nel, nel, come dire in questo climax la rete non ci ha aiutato perché tu eri pronta pro <ride> a dire adesso basta ecco. su quel ecco. bot tracchete <ride> è stato il come dire Instagram c'è cioè un po' tre però questo mi sembra una, un tema importante, cioè eh, noi stessi abbiamo lanciato un piccolo sondaggio oggi, proprio prima della, in, in due ore prima, come facciamo sempre ogni volta che facciamo questi incontri di casa la terza, e ehm, abbiamo chiesto ma la quarantena ha aiutato a ridistribuire compiti e carichi familiari? E, io mi aspettavo un risultato un pochino, un po' più… ero un po' più ottimista. In realtà, almeno quando l'ho visto io, c'era un 75% che diceva no e un 25% che diceva sì. E quindi questo come dire, vuol dire che c'è una, una difficoltà che va al di là dell'alibi. Cioè, proprio una, una difficoltà, come dire, di organizzazione anche mentale della, della, della, della convivenza. Uh, la divisione dei compiti è uh, come dire: sarebbe il primo passo rispetto alla consapevolezza che quello che c'è da fare non è mio e voi mi aiutate, quello che c'è da fare è di tutti e con, lo condividiamo. Diciamo, questo, forse, è già il, è il primo elemento che si fa fatica a far passare, anche in una mentalità, non solo maschile. Anche nella mentalità, come dire, femminile: nel senso che ci sono, c'è da fare questo salto, o no? Sì, sono totalmente d'accordo. Il problema è che ci sono degli automatismi, eh, maledetti automatismi che noi ci assumiamo e in cui voi vi beate spesso. Per cui è normale che eh, se ci sono i calzini per terra li prendo io, se c'è la lavatrice da fare, poi dico io. Ma mh, rappresentando, perché poi siccome mio marito ascolta di là, il marito il marxista barese sta ascoltando di là, potrebbe piombare cemento eh, lui piomba e mi sgrida. Quindi, esatto, quindi no, dico se. Eh, è abitudine, perché le nostre regole di casa, perché tu sei più fuori e io più dentro per qualche motivo eh, altro, è un'abitudine che io mi occupo di certe cose. Anche in una situazione in cui tutte le regole dovrebbero essere riviste e ribaltate, quella coazione a ripetere le abitudini eh, viene inevitabilmente riproposta quotidianamente. Eh, L'ideale sarebbe se ci fossero dei compiti che in tempi normali nessuno fa. Eh, perché, per esempio, non lo so, io penso alla scuola. Chi ha figli piccoli che vanno a scuola elementare, eh, purtroppo non funziona come la scuola media o le superiori. Perché la didattica, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, eh, demanda molto di più ai genitori eh, l'accudimento e il, eh, levi, le, l'evitare l'imbarbarimento dei figli. E quindi spesso, nel, nel mio caso è successo proprio così, chi è che si incarica di arginare l'imbarbarimento del bambino? È la mamma che gli insegna le tabelline, che gli insegna la geografia. Ma perché? io questa cosa qui non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta in questo modo, sì, magari gli davo un'occhiata ai compiti, ma in questo modo che bisogna spiegare le cose, io non l'ho mai fatta, allora perché la devo fare io e non la puoi fare tu? Abbiamo tutte e due quel minimo di nozioni per cui al, a un livello di quinta elementare magari possiamo arrivarci entrambi, eh, oppure magari decidiamo che io sono più brava in italiano e tu sei più brava in matematica e allora ci dividiamo così, ma in qualche modo questa occasione dovrebbe essere l'occasione per fare tabula rasa, ripartire da zero e dire ok, in che cosa sono brava io, in che cosa sei bravo tu, ognuno ha un talento, anche se finge di non averlo, ognuno ha un talento domestico. Eh, io per esempio a, a pulire sono pessima, non mi accorgo delle cose, un po' perché sono miope, un po' perché sono distratta, sono un disastro. Invece il mio barese marxista eh, è una specie di Satanasso dell'igiene e quindi benissimo. Allora pulisci tu la cucina visto che vedi tutte le briciole e io aiuto il nostro bambino. Questo un po' secondo me andrebbe rivisto e rifatto anche perché una volta che si condivide e che c'è un'allocazione, quello che gli economisti chiamano pareto efficiente, in cui bene o male il benessere di tutti migliora senza peggiorare il malessere di nessuno eh, allora in qualche modo quello può diventare il nostro status quo o un punto di ripartenza per avviarci verso una vita eh, un po' un po' migliore. Quindi cerchiamo di guardare in che cosa siamo bravi e cerchiamo di distribuirci i compiti in base. Tu in che cosa sei bravo Nicola? Io, io sono bravissimo nella, nel lavare i piatti. Ok, buono. Ma la lavastoviglie no? Lavastoviglie, pi... tutto quello che ha a che fare <ride> con la pulizia. Si... Allora ah, c'è ah, una regola. Okay. Normalmente chi non sa cucinare bene deve... Paga sì, lo sport di giusto, pulire tutto. Il resto. Giusto. Ecco per esempio, quanti di voi puliscono quando, quando non cucinano e viceversa? Io non so in, in, in quante case questa cosa funziona così. Guarda, ti posso fare un esempio molto. Adesso non so quanto possa interessare l'organizzazione degli attadio, però te la dico già che siamo qui. Ah, certo. Sto parlando. Praticamente, noi abbiamo preso la casa sì. e l'abbiamo divisa in spazi e per quanto riguarda le pulizie abbiamo detto uno o due da soli non ce la possiamo fare scegliamo il giorno, scegliamo il, il, gli orari che sono comodi per tutti e quattro i miei sono grandi, eh? 18-21 vabbè, eh. anzi, più bravi a pulire, non è neanche lavoro minorile, non, è quella non hanno nemmeno quella scusa sì. lì e a quel oh. punto diventa come dire, una questione di tutti, non di uno solo o di due e questo secondo me è il passaggio fondamentale, poi ho la fortuna di avere un figlio che, che cucina benissimo oltre a una moglie che cucina molto bene ma un figlio che cucina benissimo quindi tendenzialmente io e mia figlia siamo quelli che poi devono fare il lavoro sporco beh perfetto Però, per dire il tema è non uscire dall'ottica del aiutiamo qualcuno esatto, esatto. perché poi voi molti dieci. di voi molti di voi maschi ehm, siete diventati col tempo, con gli anni, i decenni l'educazione, la cultura, l'essere per bene dei bravissimi esecutori e questo come dire, bisogna, va riconosciuto e, e anche gratificato in qualche modo il problema è appunto quello che Emma chiama il carico mentale perché eh, se io ti dico di lavare i piatti e tu li lavi alla perfezione molto meglio di come li laverei io bravo Bravo, Come si dice a un bambino, bravo, sei stato bravo. Il problema è che se io non ti dico di lavorare i piatti e tu te ne vai sciabattando cioè, a guardarti eh, il telegiornale, lasciando la montagna di piatti eh, nel, sul tavolo o nel lavello… Non va bene, anche se sai lavare i piatti molto bene. Il carico mentale è proprio tutto quello di cui normalmente le donne. Sarebbe bello invece che questo carico mentale fosse condiviso. Si fanno carico che è proprio una, un peso eh, mentale, tempo passato a fare liste, ad angosciarsi per mille motivi. Perché fare i bravi soldatini, non dico che siano capaci tutti, ma, ma quasi basta un po'. Ogni tanto mio marito mi dice mi devi dare ordini precisi, quando dico ma scusa non hai fatto, non mi hai dato ordini precisi, ma no, non siamo mica nell'esercito che io ti devo dare gli ordini e tu sei eh, il, il soldatino che deve eseguirli. Siamo insieme, è eh, una democrazia, decidiamo insieme. E questa cosa qui è un salto che sembra da niente, ma è un salto che se ci fosse sarebbe rivoluzionario e ci alleggerirebbe tantissimo proprio ma guarda io sono d'accordo su questo um, il tema è proprio questo qui riuscire ad entrare ed è questo è anche difficile non è facile riuscire ad entrare in un'ottica completamente diversa che è l'ottica appunto della gestione uh, comune di una serie di problemi questo è, è, è il tema uh, uh, il, il problema però è quanto ognuno è disposto un po' ad aspettare anche che l'altro entri dentro quel tipo di problema e questo non vuol dire che non sto difendendo, questa è una classica cosa diciamo noi maschi, ah vabbè ma poi tanto se lo faccio io poi ci metto di più, tu poi dici che non va bene eccetera eccetera, fallo tu che lo fai meglio, non è questo, no. è avere la capacità però di, eh, io dico da, da parte nostra, di entrare dentro le cose, e cercare di uh, risolverle ragionando, ognuno con il proprio, e, e ognuno mette un po' di proprio a, come dire, insieme a tutti gli altri. E, che, e questo esempio qui, secondo me, se riusciamo a darlo ai nostri figli, magari poi i nostri figli saranno, saranno abituati a quel tipo di approccio. Certo, no, uh, l'esempio è fondamentale. E, e, e, e, e sì, poi sì, un'altra sì. cosa… Eh, di cui in realtà, perché questo non deve essere un j'accuse, è proprio il, il, la condivisione, nel senso che voi avete le vostre mancanze, ma per esempio io mh, e, e come, come molte mie simili eh, soffriamo moltissimo del senso di colpa, per cui se io ti vedo rassettare la casa in qualche modo mi scatta quel senso perverso che dovrei aiutarti, dovrei essere io, che non mi legittima a dire ok, mi, mi assolvo e lo fai tu e poi domani lo farò io, io comunque, ma non solo io, convivo con il, um, il permanente senso che avrei dovuto, cioè noi donne siamo afflitte da una serie di sensi negativi, senso di inadeguatezza, eh, senso di colpa. Eh, eh, Anzi, alla prestazione, che sono deleterie, che sono anche frutto probabilmente, del, cioè, senza probabilmente, sono frutto di anni di stereotipi di genere, di una cultura di un certo tipo, quindi eh, non è che noi personalmente siamo colpevoli di questo, però se riuscissimo a liberarci da questa cosa che se tu stai facendo qualcosa... Eh, in qualche modo stai sollevando me, è proprio l'idea dell'aiuto, se tu stai facendo qualcosa mi stai aiutando, quindi io ti devo essere grata, quindi io sto, eh, in qualche modo tu mi stai alleggerendo, no tu non mi stai alleggerendo di niente, tu stai semplicemente celebrando il mio diritto in questo momento di fare altro mentre tu ti occupi eh, di, di questo. E, e questo è un nodo secondo me mh, su cui dobbiamo lavorare noi eh, sicuramente potete aiutarci eh, però io l'altro giorno ho avuto una discussione con mio marito eh, perché a un certo punto gli avevo detto pulisco io i bagni era giorno di Pasqua, pensate come siamo messi il pomeriggio di Pasqua ci siamo messi a lavare i bagni vabbè. E, e a un certo punto ho visto che alle due, del, due e mezza del pomeriggio dopo ho mangiato si è messo a pulire il bagno ho detto no, va bene un po' avevo detto che lo facevo io però dammi tregua e lui ha detto senti io adesso voglia di farlo puoi non metterti con il tuo senso di colpa per cui mi, mi, mi, mi, mi ronzi intorno dicendo che no, lascia stare ecco, a me questa cosa ha fatto proprio imbestialire poi era Pasqua mi sono calmata ho fatto un om e me ne sono andata nell'altra stanza però effettivamente ha ah, proprio messo il dito nella piaga giusta perché il senso di colpa nostro è sì. devastante è devastante anche in un processo virtuoso in cui ci mettiamo su devinare i paralleli e ognuno fa le sue cose no, ma infatti mh, è, un, è un processo lento eh? purtroppo è un processo lento che però va assolutamente avviato e che però poi come, come anche ci scrivono anche un po' di persone che ci stanno seguendo poi se si riesce ad applicarlo sempre in maniera sempre più, più vasta eh, si, si inizia secondo me anche a, a come dire a portare insieme quel carico mentale, perché io ho notato ogni volta che si parla del libro, quando io ne ho parlato, anche quando l'ho raccontato per il lavoro che faccio, eccetera, il libro di Emma, l'idea appunto va sulla gestione della casa. No? La, gestione della casa. Il, la prima cosa che viene in mente è la gestione della casa. Il tema è molto più ampio, non è solo la gestione della casa, perché la gestione della casa è un tema, ma il carico mentale va molto oltre le necessità fisiche della casa, perché appunto c'è la scuola, i ragazzi, il futuro, i risparmi, e che, cosa, che cosa facciamo fra un anno, due anni se succede questo, se succede quell'altro. Ecco, questo tipo di uh, questa, questo tipo di porsi, questo porsi in questo modo è, è se lo fai da solo ti schiaccia se non hai qualcuno certo. che, col quale lo puoi condividere, ma sul serio, non con qualcuno con, al quale puoi chiedere soltanto come dire, aiuto, no, è, è, una, è una cosa diversa. Dobbiamo pensare insieme il futuro di altre persone. E, e allora, come dire, si parte dalla casa per dire ma in realtà è qualcosa di molto più... Totalmente, più. totalmente, e poi appunto è l'esempio che diamo eh, alle, alle nuove generazioni, ai nostri figli. Però una cosa che volevo aggiungere, a cui sì. pensavo proprio preparandomi per questo incontro, adesso ti faccio una domanda. Tu per questo incontro, quanto ti sei preparato, non a livello di contenuti naturalmente, ma a livello fisico? Live ah. in, minuti, in minuti, in ore, in giorni, non lo so. Io devo essere sincero? <ride> sì, è certo, eh, ho cambiato il maglione che avevo il maglione di casa e ho messo un maglione un po' più, un po un po più decente, poi però vi che come ho, ho rasato a zero i capelli, perché stai sì. in ordine? Oh, non abbiamo il barbiere come il presidente della Repubblica. E certo, certo. A, a quel punto mio figlio è andato di, di, come dire, di macchinetta. Quindi non avevo molto da. Io non ho molto da, da mettere in ordine. Cioè... Ok, okay vabbè, certo, perché voi non avete molto. Quindi diciamo minuti, tre, quattro, tempo di cambiarsi un maglio, due, ecco, perfetto, due. Eh, io ho iniziato a pensare a questo incontro mh, più o meno alle dieci e mezza di questa mattina perché ho pensato eh, mi devo truccare mi devo... poi i, i risultati sono quelli che sono però voglio dire a livello mentale eh, io ho pensato ecco mi devo truccare mi ho i capelli come sono i capelli e che cosa mi metto e l'orecchino e la cosa posto che è una cosa che io mh, faccio è un divertimento anzi mi avete dato una grande occasione di socialità e mondanità e di questo vi ringrazio però eh, una cosa illuminante che scrive Emma è che le donne, quando vengono guardate dagli uomini e dalle donne, vengono guardate a pezzi. Cioè una donna è eh, una bocca, degli occhi, delle tette, dei fianchi, delle mani, dei piedi, delle gambe, un sedere. Questo è una donna. Un uomo quando viene guardato è un uomo, una persona nella sua interezza. Naturalmente ci sono delle eccezioni, ma lo dice, quando una donna ha un ruolo ben preciso, allora lì effettivamente la si guarda nel suo ruolo e quindi nella sua persona. Questa cosa che siamo abituate e siamo abituate tanto che lo facciamo noi stesse su di noi e sugli altri a guardarci a pezzettini è una cosa secondo me devastante e in questo senso, e qui eh, come dire, eh, è una speranza per tutte noi ragazze che non siamo più ragazze, eh, il fatto che gli anni che Passano? po' ti rilassano da questo punto di, di vista perché un po' cresci, un po' maturi, un po' dici ma chi se ne frega. Ciò nonostante però c'è tutta una parte di tempo e di risorse mentali che vengono messe da parte delle donne nel curare il proprio aspetto e, che, e di cui gli uomini, ma non credi che io, che io e tutte noi avremmo gradito vedere, non lo so, la camicina, la cravatta, non lo so, dico, a me la cravatta non piace neanche, però non ci hai neanche pensato perché dici ma chi mi frega? io non vado mica lì come modello io vado lì per parlare per fare una conversazione e hai perfettamente ragione però io questa cosa qui non l'ho pensata cioè l'ho pensata nel senso che mi sono preparata ho preso appunti ho il librino qui ho tutte le mie cosine certo e qui siamo pari <ride> però io ho l'orecchino ho la collanina ho il rossettino <ride> ho il mascara è tempo è tempo questo eh. e no, no, non ho una soluzione però è interessante ogni tanto pensarci perché viene tutto dato per scontato e non lo è per niente figurati che io ho iniziato a fare delle storie su Facebook non perché ci tenessi particolarmente a fare delle storie su Facebook ma perché ho capito che per me apparire in video, che è una cosa che per il mio lavoro mi capita ogni tanto, era un problema così enorme che dovevo in qualche modo sbattere la mia faccia contro una storia che facevo io, in modo reiterato, tutti i giorni, in modo da superare questa cosa che io mi vedo in video e dico, oh madonna, eccono i capelli, le sopracciglia, le cose. Ma perché? E questa cosa ce l'abbiamo solo ed esclusivamente Noi. Ed è eh. una cosa pesantissima, non trovi? Ma la, la, la, lo condivido in pieno, tant'è che anche le, le, le persone che ci stanno seguendo lo confermano, perché eh, una nostra lettrice scrive: Grande Elasti, quando ti ho visto, ho fatto lo stesso pensiero, che sei riuscita a sistemare trucco e parrucco senza partire. <ride> Quindi, cioè, ecco, la conferma eh. quello che è. Detto. non solo i social network e Instagram, questo, questo problema dello spezzettamento, chiamiamolo così, lo esasperano moltissimo, nel senso che viviamo una, una, un tipo di socialità che eh, è molto, come dire, è, è molto attenta proprio al dettaglio, al dettaglio fisico. Hm? Adesso non, non voglio come dire, entrare in, in dettagli, poco, diciamo, un po' hard, però se uno sfoglia le foto su Instagram e, e, e fa un'analisi delle foto, come dire, di uomini e donne su Instagram, quella cosa che dicevi tu, anche quello, quello spezzettamento, questa specie di cubismo, chiamiamolo così, no? <ride> uh. È assolutamente evidente. E, e questo è, eh, provoca una grandissima fatica. E Emma su questo eh, ha accolto un altro punto Uh, centrale proprio della, delle dinamiche uomo-donna e anche donna-donna perché molto spesso poi l'attenzione, il faro lo accendono le altre donne anche questo è un tema cioè, il, lo sguardo delle donne sulle donne certe volte è anche molto più attento e anche più di quello degli uomini. E eh certo, no? e spesso lo sguardo su noi stessi è uno sguardo maschile. Io spesso mi, mi rendo conto, io lavoro la mattina all'alba con due uomini, eh, Filippo Solibello e Marco Ardemagna Radio 2, e, e noi ci troviamo alle 5 e mezza del mattino, in un'ora in cui normalmente la gente normale è in pigiama e in cui tutti noi, che lo facciamo anche da tanti anni, vorremmo essere in pigiama. E loro vengono in pigiama, più o meno. E eh, eh io no. Eh, perché io no? In fin Infine conti siamo alla radio, la bellezza della radio, che non ci guarda nessuno. No, perché io mi rendo conto di avere… Eh, non lo faccio per me, perché adesso che io trasmetto da casa, io trasmetto in pigiama con l'occhiaia fino a qua e la ciabatta e sono serena lo faccio per loro evidentemente ma perché per loro? Ma che mi frega? Sono i miei colleghi, siamo come compagni di scuola non ho mire espansionistiche su nessuno di loro eppure questa cosa qui ed è in qualche modo una forma piccola ma comunque rilevante e simbolica di riduzione della nostra, della nostra libertà perché la libertà passa anche dal presentarsi come ci si sente in quel momento. Io personalmente alle 5 del mattino mi sento uno straccio bagnato e, eh, però faccio di tutto e mi sveglio mezz'ora prima per rassettarmi essere bellina e carina per quei due scemi con cui lavoro no li adoro sono persone meravigliose però da questo punto di vista c'è un meccanismo perverso no certo è anche vero mh, che secondo me lo fai anche un po per te perché S sì sicuramente perché lo perché faccio anche per me perché però perché io... tu non lo fai per te No, io lo faccio per me. Eh. Ah, bravo, bravo. Lo faccio per me perché se, se, se, se, anche se, se decido di andare sia che vado in ufficio sia che vado in un posto, eccetera, io sono un po' vanesio. Quindi bravo. Cosa di, eh, anche, cioè, la differenza tra il maglione, mh, come dire, quello che uso per uscire e quello sì. di casa, stando in casa, cioè. una diretta Instagram nemmeno si vede. Il fatto che ho pensato quindi un po' da questo punto ma, di vista, questo no, aspetto femminile, io ce l'ho un po' dentro. Se bravo, ma devo così. dire, io Lo sto... Ce io. Ce cioè, mi, sembra, mi sembra una cosa, beh, anche perché essere gradevoli... Non è una, cioè è una cosa bella, a me È piace. una cosa bella, è una cosa bella. Eh, Volevo raccontare questa cosa. Io, eh, vivendo con, con quattro maschi, eh, ho negli anni imparato a conoscere questo meraviglioso universo maschile, anche su, sotto aspetti che non immaginavo neanche. Allora, c'è cioè mio figlio anzi devo dire tutti e due i miei figli, il medio e il grande, che hanno rispettivamente 17-14 anni, che ogni tanto si in questi giorni di clausura si guardano sconsolati allo specchio e dicono ecco ho un face day, ho un hair day e nessuno lo vede, cioè ho oh, un giorno che in cui una faccia bellissima ed è sprecata qui tra voi, sfigatoni della mia famiglia, oppure ho oh, dei capelli meravigliosi e nessuno. Quindi effettivamente questa cosa qui eh, ce l'avete anche voi e di questo mi, mi compiaccio. Eh, alzo le mani eh. sì, ma, passiamo invece ecco, al, al, al problema della, proviamo ad uscire da casa ok no? difficile Siamo, ma proviamoci proviamo ad uscire da casa quasi proibito però il lavoro è un altro ambito uh, in cui molto analizzato, esaminato da Emma, i rapporti sia uh, tra, donne, eh, tra donne e tra uomini e donne al lavoro. E una cosa che mi aveva colpito molto, che mi ha colpito molto, è stata proprio questa. Della... Lei fa questo quest esempio, io lo riporto in maniera molto uh, sem semplicistica. Se diciamo, se un uomo al lavoro. Alza la voce, e, come dire, qualche, si impone con una certa forza. Non necessariamente alzando la voce, però con un tono più forte, eccetera. È, è una persona determinata, è uno volitivo, è, è uno che sa quello che vuole, eccetera, eccetera. Se quello stesso tipo di comportamento eh, ce l'ha una donna, diciamo, ben che vada, è, è nervosa, è esterica. Uh, avrà dei problemi eccetera eccetera tu al lavoro non, non vorrei arrivare a questo tipo anche conoscendo i tuoi due colleghi <ride> mi sembra difficile dover <ride> battere il pugno però <ride> <ride> eh, mh, eh, tu al lavoro hai mai provato questa, questo condizionamento, il fatto di non poterti esprimere fino in fondo perché se tu ti esprimessi con un codice diverso da quello con cui sono abituati, come dire, socialmente a essere vissuti e le donne avresti un problema, avresti avuto un problema? Eh, ma allora, io sono stata… io sono una figlia degli anni 70 e quindi eh, appartengo a quella generazione di, di ragazzine che sono state eh, educate a essere compiacenti in qualche modo, il cui benessere altrui veniva prima eh, del proprio e quindi si sì, carina, si sì, gentile, eh, si sì, docile, di, di sì, sorridi, eh, no, non sono mai stata una ribelle. Quindi, eh, come dire, l'ho bevuto con latte materno questo, eh, questo senso di misura di, co di contenimento del sé, poi probabilmente è anche andato incontro a, a una mia indole che non è particolarmente aggressiva. Quello che però sento al contrario, proprio che non mi viene richiesto, ma lo sento fortissimo e l'ho sempre sentito, anche quando prima facevo la giornalista finanziaria, il, la necessità, quasi il dovere eh, sociale e professionale, di essere accogliente, di essere gentile, di, eh, di smussare ogni, ogni possibile inizio di contrasto, di proprio di fare un po' la chioccia e questo io mi chiedo spesso se sia dovuto a, eh, appunto a un'educazione che io ho avuto che indubbiamente andava in quella direzione o a un fatto caratteriale. Io, sono una che rifugge il conflitto l'aggressività mi, mi disarma e mi paralizza eh, quindi più che dover reprimere una, una rabbia sopita, io devo, devo reprimere la paura che ho dell'arroganza eh, che comunque non va bene perché come dire, il conflitto fa parte dell'interazione dell eh, tra le persone il fatto però qualche, qualche anno fa ero stata a un incontro in cui eh, c'era una Studiosa, credo che fosse una sociologa di formazione, che aveva fatto una, una lettura dei libri eh, per bambini, dei libri tradizionali per bambini, per delle elementari, quelli che poi eh, sono ancora tuttora presenti nelle classi delle scuole primarie, e aveva analizzato con gli aggettivi che venivano utilizzati per definire i maschi, ed erano forte, coraggioso, leale, eh, vittorioso, valoroso. Eh, e, e invece gli aggettivi che venivano utilizzati per le eh, ragazzine o per le donne in generale e quindi erano docile, umile, eh, spiritosa, graziosa, pettegola, perché ovviamente c'è anche quella cosa lì, eh, allora nel momento in cui noi ci siamo nutriti, la nostra generazione si è nutrita di libri eh, che ci hanno dato quel, quella visione lì eh, in qualche modo eh, binaria del femminile e del maschile, è normale che poi se siamo arrabbiate ci viene da urlare, i maschi stessi e nello stesso tempo io poi questa cosa ce l'ho molto a cuore avendo dei figli maschi vengono repressi dall'altro lato tutti quegli atteggiamenti considerati più femminili a torto come la gentilezza l'accoglienza, l'amitezza e quindi un uomo che per sua indole è portato più ad accogliere e eh, a rifugire lo scontro viene considerato uno che non è veramente un uomo, esattamente come una donna che urla, strepita eh, e dà i calci contro il muro, viene considerata una che si comporta da uomo. Questa cosa tarpa le ali a tutti, tar tarpa le ali a noi in primis, ma tarpa le ali anche a voi. Assolutamente. Guardati, ehm lo condivido perché mh, io stesso caratterialmente, che non sono un carattere facile, però uh, faccio fatica a, a, ad arrivare a uno sc a, a, cioè, lo scontro. Se poi ci devo arrivare ci arrivo, però è una cosa che mi stressa molto. Cioè, se, eh, a, mh, mh, mh, forse abbiamo avuto lo stesso tipo di educazione perché siamo praticamente a immagine della stessa generazione. Eh, io però appunto ho avuto dei genitori pugliesi e quindi tu forse puoi sapere che cosa significa di riflesso. E proprio per oh. questo mi veniva in mente, ma la quarantena tra nord e sud, cioè, come, come, come, si, come, si, come si concilia? Cioè c'è una si mentalità, concilia. ti sei resa conto che c'è anche una mentalità diversa di approccio? Totalmente. Di totalmente allora io ho questo vicino del piano di sopra che è una persona, un uomo molto anziano con una moglie malata qualche, setti qualche settimana prima diciamo, del, della chiusura totale ero andata da lui per chiedergli lui è un milanesone, proprio io vivo a Milano lui è un milanesone ero andata a chiedergli se aveva bisogno di qualcosa e lui tipo con, lasciando la fessurina della, della porta così ha detto a posto così grazie eh? grazie, grazie, grazie mille vada, vada Così proprio, io l'avevo raccontato a mio marito e lui aveva detto certo che siete proprio milanesi. Poi piano piano questo, questo signore del piano di sopra eh, evidentemente è, si è reso conto che la situazione era un po' oltre eh, quello che lui poteva gestire e quindi piano piano ha accettato che, io gli la, che noi gli portassimo la cena tutte le sere. E tutte le volte lui mi dice poco, poco, i piatti li voglio piccoli, mi porti poca roba. E mio marito, da bravo barese, dice cessite milanesi, perché per lui riempire poco un piatto è un'eresia, cioè proprio uno schiaffo in faccia, no? E tutti questi siparietti che si svolgono tra me e il signore del piano di sopra vengono guardati da lui proprio come se noi fossimo degli alieni, dei, dei bruti, proprio dei rozzi che non hanno proprio quell'alfabeto basilare della solidarietà e dell'accoglienza, quando in realtà, come dire, c'è molta solidarietà nel fatto di portare ogni sera la cena a un vicino, ma proprio quel, quella grammatica dei complimenti, della cerimonia, così, che è totalmente assente tra me e il signore del piano di sopra, manca tantissimo a mio marito che dice che noi che siamo freddi in petto. Com'è che dice freddi in petto? Com'è che dite voi? Eh, guarda, io non, non sono bravissimo ormai a parlarlo. Sì, freddi, freddi nel petto, sì. ecco. <ride> freddi in petto sarebbe. Ecco, bravo, bravo. Devo, mi vengono normalmente, cioè, se ci penso, mi viene più facile chiudere le Rosa, cosa, Cousa, Devi sapere che io sono arrivato a Roma che avevo dieci anni, racconto questo aneddoto, lo racconto poi eh, alle scuole medie e ho fatto l'elementare in Puglia e sì. il, tutte le O erano tutte completamente chiuse. E nel giro di due anni, dopo un martellamento, una specie di pulizia etnica del linguaggio dagli, ragazzi, dagli amici di classe romani, ho perso tutte le inflessioni. Nel senso che erano <ride> talmente continua come dire, il, la stigmatizzazione di «arriva Nicola, arriva Nicola, Nicola, Nicola, Nicola. <ride> tutto, Ho perso tutto. Eh sì. no, Invece no, mio eh. marito è completamente impermeabile. Lui è il barese proprio impermeabile a qualsiasi cosa, tanto che gradisce se io parlo come lui ogni tanto. Intanto io lo faccio per, per prenderlo in giro e per sentirmi più vicina a lui. Quindi sono stata io a dover imparare un po' di barese. <ride> <ride> tutto sta nel momento, ed è quando uno va via, capito? Eh, esatto, esatto, quando hai le spalle abbastanza larghe. Per eh, dire, per io abbastanza sono larga A quel punto, <ride> fieramente. <io me> lo... <ride> chiudi fieramente le tue o. <ride> assolutamente, assolutamente. Infatti anche il, uh, Alessandro la terza mi, mi prende sempre in giro perché dice che io sono un po' sono un po' un ibrido, cioè mi sono fatto ibrid ibridizzare. diciamo così. A, Milano, a Milano si dice il Ciao come si dice a Roma? Il Ciao è il, eh, diciamo, il meridionale venuto che si è integrato talmente bene che dice Ciao come milanese, sei un Ciao Nè, cioè uno che fa finta no. di essere milanese. Ma da, Roma da questo punto di vista eh, è interessante perché è una città, se, essendo una città, è una città molto accogliente secondo me. Alla fine... Tutti siamo dentro questa specie di, di perché romani veri non esistono praticamente più, certo. e quindi è molto più difficile trovare come dire, trovare il diverso, diciamo così, però lo si sente, è la, è la, è, è la, è la voce che ti, ti, ti stigmatizza. Però vabbè senti, un'ultima un cosa che ti volevo chiedere: anzi, due, um, i ragazzi, la divisione degli spazi e dei tempi con i ragazzi, come, come, co, come, la, immagina, come la immaginate voi? Come avete, come avete fatto? Nel senso, non è che mi voglio fare i fatti tuoi, però mh, una cosa importante e anche difficile della quarantena è dividere tempi e spazi, perché magari si possono dividere gli spazi, però quegli spazi non funzionano per quei tempi, eccetera vi siete riuniti, qualcuno ha deciso d'imperio, ci sono una <ride> serie di, di vincoli esterni che sono le lezioni, eccetera. Esatto. Allora, io devo dire che sono, sono molto grata alla DAD, alla didattica a distanza, perché in qualche modo, così come normalmente la scuola è un po', segna un po' i confini del nostro tempo, nelle nostre giornate la, le lezioni online segnano, danno una regolarità che è fondamentale in questo momento per non perdersi alle giornate anche dei miei figli, nel senso che ovvio che i genitori hanno il dovere di mettere dei paletti e delle regole, però se quei paletti eh, in un'atmosfera del genere che tende un po' allo sbraco, vengono anche esogenamente posti da, appunto dalla scuola, infatti in questo senso in questa settimana di vacanze pasquali siamo un po' persi, c'è l'anarchia dell'Europa. Esatto, esatto. E quindi diciamo da domani, no neanche domani, la, la, la scuola riapre giovedì, eh, da domani ritro ritroveremo un nostro, una nostra disciplina, un nostro ordine, perché la mattina loro quello fanno, eh, sono chiusi, uno in cucina, uno in una camera, insomma ci, ci si organizza poi e, e si fa questo. Eh, bisogna arginare moltissimo l'uso dei videogiochi, eh, eh, incoraggiare la lettura. Io in questo, mh, come dire, proprio perché a me serve, cerco di, di dare quasi degli orari, cioè la mattina si va a scuola, poi magari dopo mangiato un po' si gioca, poi verso le tre si fanno i compiti, poi, poi non sono così teutonica e qui non sono così brava a farlo. Però secondo me mai come in questo momento per dei ragazzi, eh, ancora di più forse per dei bambini, è rassicurante avere dei, dei, dei paletti che ti un problema ecco adesso faccio un coming out importante eh, l'igiene cioè gli adolescenti già non si lavano di solito, il, il motivo per lavarsi per un adolescente è incontrare l'amore fuori dalla porta, in questo momento non c'è un fuori dalla porta e quindi la lotta più strenua che faccio è per farli lavare, perché è una cosa veramente devastante, mi vergogno, ma vi giuro che io mi lavo tutti i giorni, ma eh, loro no. Eh, ecco, eh, so, diciamo potremmo parte... chiudere così, ecco, questione bella... personale. <ride> allora prima di salutarti volevo allora ricordare a tutte le persone che ci hanno ascoltato che il libro di cui abbiamo parlato è appunto il fumetto di Emma bastava chiedere che domani avremo ospite Francesca Crescentini del, di Tegamini che ci parlerà appunto di come si fa promozione di, di libri su, su Instagram, eccetera. Ma a Claudia volevo chiedere un'ultima cosa prima di salutarla, qual è il libro che stai leggendo adesso e se c'è un libro che tu volessi come dire, consigliare? ma non è obbligatorio eh? no, no, sono felice di questa onda perché sto leggendo un libro che mi sta piacendo da impazzire che si chiama Lonsome Dove, cioè il, eh, la colomba solitaria, uh -huh. è un libro di un autore americano che si chiama Mac Murtry eh, che è lo sceneggiatore di eh, Brock, i segreti di Brokeback Mountain uh -huh. ed è una storiona di mille pagine western, mai avrei detto che mi sarei fatta prendere da una storiona western, è la storia di questo. Ehm, gruppo di cowboy che con una mandria si sposta da sud verso il montana ed è un libro meraviglioso con un respiro grande eh, ci sono delle storie personali che si innestano in, questa, in questo cammino verso, verso nord e, ed è anche, secondo me al di là proprio di, che è un libro che ti inghiotte quindi è perfetto ed è anche una bellissima chiave di lettura degli americani, cioè del perché gli americani sono così, cioè partendo dai cowboy da questo senso della mobilità, da questo amore per la natura l'attaccamento alla terra Così. Eh, e si capisce come sono gli americani oggi anche leggendo libri così quindi è Lonesome Dove lo sto leggendo eh, ahimè eh, in inglese quindi non so, so che c'è in italiano non so qual è la casa editrice ma non facciamo case, pubblicità a case editrici altre quindi ve la cercate sì, sì, sì. voi Ce bellissimo <ride> bene grazie Claudia ti ringrazio ancora grazie, a voi, grazie Nicola e speriamo di poterci vedere e anche abbracciare e presto. presto. Grande Claudia. Ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.